In questa video lezione vedremo perché utilizzare i social media all'interno di un percorso di consultazione online, eh, in che modo possono essere utilizzati, in che cosa possono supportare un'attività di partecipazione online. Il punto di partenza sono ovviamente i social media. Quella che vedete alle mie spalle è, è una mappa che mostra Aggiornata ad agosto 2015, la diffusione dei principali eh, canali social. Come vedete, anche solo guardando l'azzurro, eh, Facebook è in assoluto il social network più utilizzato al mondo. Eh, questa diffusione è confermata anche se si guardano i dati italiani, eh, facendo un confronto tra le diverse piattaforme, questi dati sono eh, di gennaio, eh, la maggior parte degli utenti che stanno sui canali social stanno su Facebook. Eh, cosa vuol dire? Che quando si eh, pianifica un'attività di consultazione si decide di utilizzare questi canali, occorre ehm, quindi orientarsi su quelli ehm, sui quali si trova la maggior parte dei nostri utenti potenziali. In che modo i social media possono eh, supportare un'attività di partecipazione online? Innanzitutto come strumento di dialogo e di interazione con gli utenti, come canali informativi per diffondere eh, tutte le informazioni necessarie per eh, abilitare le persone a partecipare, nella fase conclusiva eh, come canali attraverso i quali fare eh, diffusione dei risultati. Quando si utilizzano dei canali social, quindi ci si pone in una modalità eh, dialogica con gli utenti, ehm, occorre farlo eh, conoscendoli, conoscendone le dinamiche, sapendoli utilizzare, presidiandoli, eh, quindi è un'attività che va progettata in maniera accurata. Sono moltissimi i canali social che si possono utilizzare eh, per fare comunicazione eh, da parte di un soggetto pubblico. Eh, si tratta di canali, come dicevo, che vanno governati, eh, le relazioni con gli utenti vanno coltivate perché siano eh, produttive, eh, questo significa eh, interagire e dare un feedback agli utenti, significa utilizzarli per eh, monitorare eh, le opinioni, le discussioni, quindi in qualche modo avere il polso eh, di quello che i propri utenti pensano di noi, quindi eh, svolgendo un'attività di eh, monitoraggio di quello che si chiama sentiment, cioè l'opinione eh, espressa eh, dalle persone sui canali social. I social media possono essere utilizzati in una fase iniziale, quindi per promuovere e accompagnare il percorso di partecipazione. Eh, possono farlo innanzitutto, eh, lo dicevamo all'inizio, come canali eh, informativi, eh, insieme con il sito istituzionale e con gli altri eh, canali di comunicazione che verranno utilizzati per eh, informare eh, sull'iniziativa, su come si può partecipare, quali sono eh, gli obiettivi eccetera. Gli spazi attraverso i quali si può contattare e raggiungere l'amministrazione che propone il percorso di consultazione, devono essere facilmente conoscibili da parte degli utenti, per questo motivo è opportuno che stiano in home page e che abbiano la giusta rilevanza sul sito istituzionale. Perché utilizzare i canali social durante la fase di svolgimento di una consultazione online? Eh, il primo motivo è innanzitutto eh, legato al target. Quando si pianifica una consultazione eh, online eh, si immagina di rivolgersi a quella parte di utenza che sta già su internet. Questo è il principale motivo per eh, investire in attività di comunicazione e di presidio su questi canali. Eh, un altro vantaggio dell'utilizzare i canali social è legato al fatto che ehm, per la loro immediatezza, per la velocità, i tempi degli scambi possono essere facilmente utilizzati per esempio per fornire un servizio di assistenza, di supporto a chi sta partecipando alla consultazione online, quindi come dei canali di eh, ascolto e di contatto tra l'amministrazione e i cittadini. Eh, infine svolgono un ruolo importante ehm, nel promuovere e allargare la partecipazione. Eh, quindi in qualche modo svolgendo eh, un, un ruolo di sponda rispetto al tipo di comunicazione che viene fatto sugli altri canali, intercettano in qualche modo altri eh, potenziali partecipanti e li eh, orientano verso eh, gli spazi della consultazione online, quindi in qualche modo ehm, aiutano a promuovere un coinvolgimento maggiore dei cittadini eh, sull'iniziativa di partecipazione possono essere usati nella fase conclusiva per promuovere e diffondere gli esiti di una consultazione. Eh, in questo caso il consiglio è quello di eh, adattare eh, le informazioni al contesto, eh, sui canali social viaggiano moltissime informazioni, c'è moltissimo rumore, eh, quindi i nostri potenziali destinatari potrebbero avere difficoltà a cogliere il tipo di eh, informazione che noi gli stiamo dando, quindi questa comunicazione potrebbe eh, disperdersi eh, all'interno di questi spazi. Eh, quando si sì, utilizzano eh, i social media per diffondere e promuovere i risultati di una consultazione, è importante farlo eh, avendo attenzione eh, a questa criticità e in qualche modo strutturando, organizzando le informazioni perché siano immediatamente comprensibili, identificabili eh, da parte degli utenti e quindi in qualche modo siano eh, adeguate a un contesto della comunicazione nel quale devono eh, competere con molte altre informazioni, quindi devono eh, essere efficaci e comprensibili da parte di tutti.